Buongiorno, vorrei dedicare questo video al mio amico Samuele, che è detto sans, che oggi fa gli anni. Quindi Samuele, questo video è dedicato a te. Ed ecco qui i nostri ingredienti che sono una salsiccia, come vedete, di pollo, quella grande, e il pane che abbiamo dovuto comprare perché chissà perché, prima o quando adesso dovevo fare il video, era finito e non so come, e quindi siamo dovuti andare a comprarlo. Mi costasse di più, invece 50 centesimi per sto bel panino sono abbastanza e in più useremo il nostro ingrediente speciale che è cipolla fritta di colazione e useremo questa padella così ecco mettiamo la salsiccia e padella quindi questo sarà lo dog di Samuele Samuele è grande fan, adesso bisognerà aspettare un po' che la padella si riscaldi, quindi ho un'idea migliore che aspettiamo che la padella si riscaldi e poi ehm, ci vorrà un... qualche minuto. La padella sembra calda, vi possiamo mettere il nostro odore Oh, sentite che bello odore Si fa tutta la crosticina bella Vedete come sta un po' cambiando di colore È più pallido adesso quando... Schiacciate anche un po' così si fa tutta la bella crosticina Che non so, ma a me piace un casino Oh, che bello Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda La crosticina qua È una meraviglia Oh qua qua qua, qua si vede anche di più E tipo si attacca, quindi è un po' difficile Ma voi continuate a girare in questa maniera Perché non si attacchi e si faccia la crosticina bella Fate sì che in ogni lato di questa salsiccia si abbia una crosticina bella E che non si attacchi alla padella che fa anche perché se si attacca la padella sono guai e non potete metterlo nel vostro panino guardate come sfrigola proprio la padella è un bellissimo rumore lasciamolo un attimo qua qua è tipo anche diventato lucido giriamo oh guarda, qua qua gua. fantastico fate così tipo esame, Aspetta, vedete quando i dottori vi, vi esaminano il cuore, oh qua qua qua, la tricolosa la, la, la, qua, che quando i, i, i, i dottori vi esaminano il cuore per vedere se avete malattie, ecco la stessa cosa, uh, guarda come si fricola bene, quando io ho detto a Beatrice che, che mi serviva una salsiccia per fare il video eh, aveva capito male e si era messa a ridere, io ho detto no tranquillo devo fare un video di cucina su come fare un hot dog questo è l'hot dog di Samuele mi raccomando che è una ricetta particolare dedicata a lui Samuele guarda caso ho detto Sans e ci ricordiamo il nostro grande fan eh, la salsiccia si può dire pronta guarda guarda Miki secondo te è pronta? perfetto ho detto di sì e eh, spegniamo Prima, mettiamo nel piatto e adesso voglio addirittura fare una cosa non mi uccidere Michele che eh. sei fiero esatto. ed è ah. fare il taglio del pane sapete no la prova del fuoco il taglio del pane con la padella che un po' si sta raffreddando meglio così perché non vogliamo che può muoia dal caldo per fare questo lavoro qua e restare buonissimo togliamo in tutta la mollica incastrata qua male e la possiamo usare per fare una palla di pelle di pollo come, come a pelle figlia di Apollo ok ci sono le mosche che stanno uscendo dall'anima non lo youtuber Togliamo la mollicca, la mollicca, dovete togliere, la mollicca. Facci una palla, perché a pelle figlio di Apollo fece una palla di mollicca di pane. Questo è in realtà un segreto che nessuno sapeva. Vabbè, eh, sta roba si mette qua, perché noi vogliamo anche tostare il pane. Anzi, un'idea migliore. Tagliamo il pane, wow! Solo un attimino nella padella si è già riscaldato abbastanza sto pane. Ok, torniamo ai fornelli. Ok. Quindi riscaldiamo anche il pane. Lo facciamo più buono di quel che è perché sappiamo che tutto in padella è molto più buono. Vi consiglierei di usare un barbecue però... Se è una ricetta da fare a casa vi consiglio di usare la padella Un paio di minuti, lasciate che si riscaldi Ah, fanculo! Mi sono un pochino bruciato il dito, mi sta morendo no. È morto ed è resuscitato il dito Fate questo, Asco Avete bisogno di due padelle Questa qui è un po' curvata Perché quella è cosa Spongebob per fare i suoi cabipatti Sì, questa è la padella di Spongebob, gliel'ho fregata mentre... Giocava con Patrick a nascondino. E c'è bisogno che... Guarda, qua poi un pochino di crossa si è fatta. Ma tipo, un per cento di pane. Mi sembra di essere una pubblicità del mentore. Pane buonissimo. Salsiccia con affumicata. Nel nuovissimo DOG McDonald's Voilà! Bravo Splatement! Sì, ragazzi, sono un venduto di merda! Comprate le peneer! Yete! Cazzo vuol dire yete? Dei gruglietti, gli Telefono casa! questo è il suono che fa il T nella navicella spaziale la navicella spaziale di T come vedete è un suono molto... vabbè non si sta fumicando manco per il cazzo eh un pochino un po' la crosta sta facendo il suo dovere mi raccomando dovete sempre stare attenti e controllare sempre se va bene per esempio vi raccomando di andare prima a cagare e poi a cucinare perché non nel senso di andare a cagare nel senso no ma nel senso di prima andare in bagno e poi andare a cucinare perché non si sa mai che tu per esempio hai un bisogno mentre stai cucinando devi andare in bagno torni e intanto il pane si è già bruciato vedete qua si sta cuocendo pian piano e mi sa che anche è quasi quasi cotto La cuciniamo Un vassoio di tè E poi Popcorn istantanei Al microonde Solo un minuto No in realtà ce ne vogliono 2, 3, 4 minuti Oh il pane Credo Che sia pronto Michele Zuma Zuma fitness Ok Quindi prendiamo L'altra pettazza di pane E altri 30 minuti A non fare un cazzo Michele Guarda che è un video di cucina, tu sai come si cucina no? Tu devi aspettare che si riscaldi la padella Veramente e quando io cucino oh, allora facendo, cucino solo popcorn Wow sta facendo Quando fa fumo andate subito a controllare Quando incomincia a vedere un pochino di fumo controllate e rigirate A meno che voi non siete cagando, in quel caso siete fritti In quel caso siete fritti come la cipolla che useremo come ingrediente speciale sì lo so, era una battuta di merda, potete andare a trovarmi sotto casa mia nell'indirizzo che vi metto in descrizione, che non ci sarà, perché... Sì, l'indirizzo c'è, però è per andare a fanculo. Sì, sì, sì, è via dalle palle, numero 69. Sono, Guarda che bella crosta. Guarda, guarda. Ecco sta crosta. Se la sogna anche Carlo Cracco che va nei bagni scavolini. Vedi, io sono cuoco nato, così tanto cuoco che la, una ricetta bellissima che ho fatto l'altro giorno si chiama pane Nutella, dove il pane però lo... No. Ci avete presente le fette biscottate mulino bianco? Anzi, mulino culino nero, culino nero perché è quello di una nigga. E insomma, ehm, senza so offesa, eh. Ci avete presente, io, io le, faccio, le faccio io le fette biscottate. Ok, è, ed è pronto. Adesso no. voglio farvi vedere una cosa assolutamente bella. Prendiamo qua. Eh? Fumo! Sentite il rumore. Oh, che bel rumore. E adesso siamo alla parte definitiva. La costruzione del nostro magnifico panino dedicato a Samoa. Prendiamo la fetta di pane inferiore te lo sceltoni. prendiamo prendiamo salsa. e poi ingredienti segreti che c'è? anche qui a non sbordare troppo ecco maionese trasferiamo tutto in basso così ci risulta più facile fare il video il nostro ingrediente segreto l ingrediente segreto mi ha detto meglio la fragranza anche. senti la fragranza prendiamo un po' così una manciata di e cipolla così tanto per piangere. Fritta. No, no, questa è fritta, quella è. Cipolla per piangere è una merda. Per, per esempio, anche per me, che io non è che apprezzi molto la cipolla. La cipolla fritta mi. L'adoro. La metterei su ogni cosa. Non la prez... apprezzo. In Spagna. In Spagna c'era un periodo che tipo. Ero. avevo mangiato così tanto cibo con cipolla fritta che mi ero rotto il cazzo. Ok, adesso chiudiamo il panino. E ragazzi! ora si frulla! Ah, ha sbagliato di show hai sbagliato serie tv sì. e' un la cultura ha fatto un gioco è Beh. molto croccante non sono un po' più duro di prima, però comunque croccante. è croccante e così tanto duro oh, che può distruggere l'indistruttibile altro che l'occhio 3310 se di... is the new l'occhio 332 forse un americano direbbe sono potentissimo in realtà lui è il junior però è, è duro basta che non vomiti No tranquillo, non lo è buono fare, è solo duro. Io ti consiglierei di finire qui il video, va bene? È buonissimo. Fate la mia ricetta. Lo state aspettando. E la carissima cosa aspettano? Chef Tony, comprate la mia serie Miracle Vape, serie perfetta. Altro che Jeff the Killer Ti aspetta in tutte le concessionarie Chevrolet